continua nell'oliera vedete tutti questi silos che contengono le varie tipologie di olio traldi qui abbiamo l'atos qui abbiamo il caninese e sono con vittorio che ci spiega come si procede all'imbottigliamento dell'olio con piacere prima di arrivare all'imbottigliamento come vedi l'olio viene conservato in questi silos sotto argon alimentare per preservare il prodotto perché sono silos comunque molto capienti Quanto contiene un silos di questi che vedo grandissimo? Questi 1000 litri, eh. ce ne abbiamo anche da 1500 come anche da 500 però in media 1000 litri, che è tanta roba, tanto volume sì, quindi sì, per sì, evitare sì. che quando si comincia a spillare l'olio l'aria che rimane possa inficiare il prodotto noi lo teniamo sotto argon alimentare perché l'aria è uno dei quattro nemici giurati dell'olio che noi dobbiamo è evitare l'argon sì, è un bene. gas nobile a sì. uso alimentare che si pone sotto lo strato d'aria chiamato così e il prodotto in questo caso l'olio visto che ha un peso differente quindi anche se è tre quarti del contenitore sono vuoti, ad esempio, l'olio non tocca mai l'aria che c'è dentro, perché questo argono fa Ma da quindi cuscinetto. Quindi si potrebbe contaminare la purezza dell'olio? Più che altro si eh, altera il sapore. Perché eh, quindi cambierebbe il sapore, non la purezza sì. diciamo. L'olio è un la... prodotto nobilissimo che può andare incontro a deterioramenti dovuti a diverse cause. L'aria nell'olio ehm, provoca l'ossidazione, quindi un palato sensibile se l'olio ha preso aria lo percepisce come ossidazione. E' quel friccicorino che abbiamo nella gola quando sentiamo l'olio? Sì. Hai detto che eh, l'aria è uno dei quattro nemici dell'olio Sintetico gli altri tre Gli altri tre La luce, infatti mai lasciarlo in contenitori trasparenti Sempre di vetro scuro Il calore, mai lasciarlo vicino a fonti di calore Dai banalissimi fuochi, fornelli in cui si cucina A magari in garage dove ci mettiamo la macchina che poi ha il motore caldo e il primo nemico che noi eliminiamo alla base sono le impurità, perché quando l'olio esce dal decanter del frantoio, può sembrare già un prodotto finito, in realtà c'è sempre una piccola percentuale sia d'acqua che di impurità, anche la stessa polpa di oliva, Senti, quindi l'olio si deve filtrare. filtrare. Senti Vittorio, io vorrei dare un consiglio ai nostri certo. telespettatori, perché normalmente quando si comprano anche le lattine di olio, spesso non si mettono in contenitori di vetro, ma nelle bottiglie di plastica. Ma è vero che è assolutamente vietato di fare una cosa del genere Assolut perché l'olio ne risente sì, tantissimo? Assolutamente. L'olio è una spugna e quindi assorbe gli umori e i sapori e gli odori di ciò che gli sta intorno E un prodotto così nobile non può stare in un, in un materiale così scadente come la plastica Quindi questo consiglio di Vittorio perché spesso nella fretta si prende e si versa magari nelle bottigliette piccole di plastica Stiamo attenti all'olio e al nostro pianeta